Le mani della mafia sulla terra. Eh, L'agricoltura si impoverisce, si impoverisce anche chi lavora con la terra, le cosche prosperano e in più anche la comunità europea si trova truffata perché molti dei fondi che sono eh, erogati a sostegno dell'agricoltura finiscono spesso nella cementificazione e quindi nella distruzione del territorio. Il vostro documentario ha messo in luce questi aspetti. Eh sì, eh, soldi che dovrebbero essere dedicati all'agricoltura, a farla crescere, a sostenerla, a sostenere i giovani eh, che possono trovare nell'agricoltura la, la propria vita, eh, vengono dirottati nelle tasche della mafia attraverso eh, la conquista dei terreni. Quindi la mafia nel sud, in Sicilia, in Puglia, ma anche, anche al nord accade questo, eh, conquista le terre perché alla terra sono, sono attribuiti i fondi europei, quindi più terre significa più denaro. Eh, quello che abbiamo denunciato noi è appunto questa condizione dell'agricoltore che vive sotto scacco, sotto minaccia ogni giorno e in qualche modo grazie al nostro piccolo lavoro eh, si sentono meno soli perché hanno scoperto di essere in tanti e eh, si stanno muovendo, si stanno cercando di organizzare. Infatti l'altra la, cosa che emerge dal, dal vostro lavoro e anche dalla, dalla discussione che che abbiamo fatto è la capacità del giornalismo e dell'informazione di eh, far emergere questi fenomeni e quindi di riattivare quel legame comunitario in modo che la vittima eh, possa sentirsi meno sola e quindi si ritrovi insieme eh, ad altri che lavorano e si impegnano eh, per il bene della comunità e del bene comune. Sì, esattamente. Abbiamo incontrato moltissimi agricoltori che erano in difficoltà e si sentivano un po' abbandonati perché alle volte non è neanche, eh, non è neanche facile combattere da soli contro un sistema che ti mette il cappio alla gola ti, giorno dopo giorno ti costringe ad abbandonare la tua terra. Tant'è vero che ne parlavamo anche prima... Dopo la realizzazione di questa, di questa inchiesta, eh, tornando in Sicilia a girare per altri motivi, abbiamo parlato con altri agricoltori che ci hanno detto grazie per quello che avete fatto perché eh, ci sentiamo adesso meno soli, perché anche noi abbiamo subito questo tipo di minacce, anche noi abbiamo eh, subito le stesse cose che avete fatto vedere all'interno della vostra inchiesta e eh, a quanto pare si stanno organizzando per formare un'associazione di agricoltori che vengono minacciati quotidianamente e costantemente da questa mafia rurale che vorrebbe allontanarli dalla propria terra, invece loro con un coraggio da leoni e con un orgoglio, oserei dire, fantastico si organizzano, rimangono sulla loro terra e, e anzi cercano di coinvolgere quanti più giovani e quanti più ragazzi in questo processo di riappropriazione da parte del, degli agricoltori veri della propria terra. Uh, un, giusto un'ultima cosa in relazione a questo, uh, sembra quasi um, che il giornalismo abbia una sorta di funzione civile di più alto grado rispetto alla mera informazione ma proprio di eh, rimettere insieme le, le parti della comunità non, mi sembra di capire dalla, sì. dal vostro intervento sì, sì, ce l'ha questa, questa basta, basta mh, diciamo, raccontare le storie giuste basta, eh, come dice sempre Ale eh, empatizzare con, con, con, con i personaggi no? perché non sempre ti viene raccontata la storia no? devi essere bravo anche a fartela raccontare perché soprattutto in quest'ambito c'è molta paura la gente non vuole parlare di fronte a una telecamera, sì sono stato minacciato però non, non mi va, mi spavento, non voglio, quindi il ruolo del giornalista si sì, deve, eh, oltre appunto che fare un ruolo di tipo civile, quindi di mettere insieme le persone, ma ancora prima, nello step prima, deve riuscire a raccontare le storie, deve riuscire a farsele raccontare, questa è la grande sfida anche.